Ora vediamo i metodi di spedizione e dunque dove la merce può essere spedita o consegnata. Andiamo in Virtuomart, metodi di spedizione. Si può andare anche da negozio, metodi di spedizione. Abbiamo già settato diversi CAP nei quali è possibile consegnare la merce. Ora, per creare un nuovo metodo di spedizione si può fare in questo caso in due modi. Uno è creandone uno nuovo. Bisogna dare un nome alla spedizione, prova, prova. Dopodiché clicchiamo su salva. Ora possiamo andare in configurazione e qui definire un intervallo di capo. Possiamo anche dare un costo alla spedizione, ad esempio 3 euro, e un importo minimo per la spedizione gratuita, ad esempio 50 euro. Dopodiché possiamo fare salva e chiudi ed ecco qui il mio nuovo metodo di spedizione. Se non mi interessa più posso prenderlo e o disabilitarlo Eliminarlo. Per comodità si può anche creare un nuovo metodo di spedizione selezionando un metodo di spedizione già esistente e facendo clona spedizione. Eccolo qui che l'ha clonato, centro dentro e gli do il nuovo nome. Quindi consegna a domicilio verderio, pubblicato sì. Ed ecco che mi risultano gli stessi dati del metodo di spedizione che io ho clonato. Quindi mi risulta l'importo minimo per l'ordine, le categorie, dunque tutte, se ne vogliamo aggiungere un'altra ci posizioniamo qua e aggiungiamo l'altra che risulterà nell'elenco. E nella configurazione devo andare a cambiare il CAP, il CAP di Verderio, è questo quindi lo inserisco in inizio intervallo cap e fine intervallo cap salvo e chiudo ed ecco che abbiamo il nuovo cap valido per la spedizione ne vogliamo creare un altro quindi seleziono e clono spedizione entro nella copia voglio aggiungere castello di brianza e in configurazione metto il nuovo cap, salvo e chiudo, e così via per tutti gli altri.